Di cosa parleremo nel nostro videocorso? Vedremo innanzitutto chi sono gli attori della pubblicità su Facebook. Quindi andremo ad analizzare il ruolo del profilo personale, della pagina aziendale e dell'account inserzionista. Vedremo anche dove Facebook mostra le nostre pubblicità. Questo è importante comprenderlo alla luce delle dinamiche che regolano il funzionamento del social network. Perché è importante capire come la portata organica si debba interfacciare con quella che chiamiamo portata a pagamento, ovvero come dare visibilità ai post che normalmente pagine e profili pubblicano e a quei post che invece sono pubblicati proprio perché dietro c'è un inserzionista che paga, che spende soldi per far vedere quella pubblicità, quel determinato post. Andremo ad analizzare il pannello di gestione delle inserzioni, l'interfaccia dietro le quinte lo strumento attraverso il quale imparerai a creare le tue pubblicità e le tue campagne su Facebook. Vedremo poi com'è strutturata la pubblicità su Facebook, i tre livelli quindi della campagna, della gestione inserzioni e dell'inserzione, valuteremo quali sono gli obiettivi più opportuni a seconda del risultato che tu vuoi ottenere dalla tua pubblicità e andremo ad analizzare il cuore della pubblicità su Facebook, appunto i pubblici e i target. La caratteristica fondamentale di Facebook è appunto la grande capacità che ci dà di andare a profilare, quindi a scegliere con precisione il nostro target. Valuteremo quali sono i pubblici migliori a seconda dell'obiettivo che ci siamo preposti e quindi vedremo quella che possiamo definire una eh, classifica tra i pubblici freddi e i pubblici caldi. Andremo poi a vedere come creare passo passo le varie campagne analizzando tutte le voci presenti all'interno del pannello di gestione delle inserzioni, vedremo come creare la vera e propria parte creativa e quindi il post, l'elemento ultimo, quello che passerà proprio nelle nostre sezioni notizie che passerà appunto nella sezione notizie dei vari profili personali e vedremo poi dove andare una volta che la um, campagna è partita a monitorare i dati per renderci conto del suo andamento e per poter eventualmente apportare delle modifiche e delle correzioni.